Lo sai che ormai sono stanca Distrutta e non mi va più Di stare tirata anche in casa Mi butto giù con niente se mi va di traverso Qualcosa non mi stupisco più E invece tu mi ribalti all'infinito Sento che annego dentro un ciupito Penso alla vita, dico che schifo Se non mi sento un po' sé. Mi guardo indietro cosa ho capito ti guardi intorno, mi sembri stranito, prendo a braccetto un ballo proibito, ma ora che sei con me... Non è vero, parliamo il tango, sei mio prigioniero Non ho mai visto un mattino più nero Qua metto un filtro così non mi vedo Faccio sfumare interco baleno, Non son perfetta e non trovo un rimedio Invece tu mi ribalti all'infinito Sento che annego dentro un ciupito Penso alla vita, dico che schifo Se non mi sento un po' Beyoncé ti guardo indietro Cosa ho capito Ti guardo intorno Abbiamo un problema, qui noi scambiamo per la vita vera Quel che vediamo super scintillante, sembra un enorme, immenso diamante Ma è una bugia che si veste poco elegante Le